Ciapla play, premi like, ci stanno le tigri online, che condividi uomo che non basta mai, ma mammazzi, che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto, se a giocare non sei saltre ombre, matalo, matalo, però ti camperò dietro la croce, devi iscriverti al canale Max Mix su YouTube, clicchi tutte di più, forza fallo pure tu perché con le ti ridirò a matare sempre passo in più. ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un money glitch da fare in due con un amico e abbiamo bisogno della base operativa il nostro amico deve avere la stessa base operativa una Venger nella sua base operativa e, e anche noi dovremmo avere una Venger. in più il nostro amico nella sua base operativa dovrà avere due posti liberi anche uno è sufficiente in maniera tale da poter capire bene il movimento delle auto a questo punto il nostro amico entrerà nella sua base operativa nel suo Avenger e si metterà davanti a questa porta ragazzi mentre noi che cosa faremo noi dovremmo andare in ceo sicuro serve diventare ceo e invitare il nostro amico nella nostra organizzazione quindi andiamo a diventare ceo invitiamo l'amico nell'organizzazione e ci mettiamo su ritirati adesso andremo a vedere bene il tutto ci mettiamo su ritirati il nostro amico apre il telefono eh, diciamo accetta il messaggio e corre immediatamente verso la porta e quando avrà schermata nera ci dirà che avrà schermata nera e noi ci ritireremo Dovrà essere una cosa insomma dovreste stare in parti per poterlo fare però suppongo che sia, abbastanza semplice mettersi in parte. Insomma, no, o volete un tutorial pure per quello, quindi, a questo punto, il nostro amico si troverà buggato nella nostra base operativa, ma vedrà la sua base operativa. E qui potremo eh, fare il glitch. Il nostro amico eh, ancora non potrà guidare le nostre auto. Adesso vi mostro il perché. Perché se noi saliamo eh, sull'auto, ragazzi, il nostro amico salirà con noi, sì, sull'auto, ma non potrà guidarla. C'è chi esce dalla base operativa, se i castelli e cazzate varie, però non serve. Quindi l'unica cosa che dovrete fare, io adesso qui vi faccio vedere che il... Insomma, chi mi sta aiutando non può guidare il veicolo. Quindi si mette qui in questa posizione, preme triangolo e non appena tocca la portiera per entrare nel veicolo noi usciamo dal veicolo passerà al posto di guida, sì però non potrà guidare o alcune volte potrà anche guidare però il 90% delle volte si bagga in questa maniera e non lascerà guidare allora qui le cose sono due o verrà andate al creatore o cambiate sessione e poi vi fate rinvitare nella sessione del vostro amico è abbastanza semplice il momento in cui noi usciremo dalla sessione il nostro amico già sarà in grado di poter guidare l'auto ragazzi eh, quindi andrà a posizionare il veicolo nella, nella solita posizione adesso andiamo a vedere anche da riguardo a destra nel frattempo il nostro amico che cosa dovrà fare dovrà mandarci un invito a partita Tramite giochiamo insieme Un invito per rientrare nella stessa partita Quindi andrà nel party e farà un giochiamo insieme Qui non ho messo la schermata Ma penso che ci arrivate da soli Insomma a fare un giochiamo insieme eh, Non lo so perché ultimamente Tanti stanno belli rincoglioni di forte Forse sarà al caldo Quindi a questo punto dopo, dopo che avrà fatto il giochiamo insieme Noi dovremo rientrare In sessione però eh, vedete che il nostro amico già potrà guidare il veicolo eh, che comunque noi abbiamo nella base operativa e che è nostro quindi andrà a metterlo in questa posizione e noi quando rientreremo nella base operativa ovviamente ci ritroveremo il veicolo in questa posizione in me ci ha messo un po' per caricare i dettagli e, e quindi niente ragazzi a questo punto rientriamo nella base operativa e andremo a fare il glitch il solito glitch di sempre ragazzi che andremo al pallino giallo vedremo se ci teletrasporta in auto e cazzi e mazzi ragazzi il solito glitch di sempre però tanto è inutile che vi dica il solito glitch di sempre perché tanto ve lo siete già scordato quindi me lo toccherà rispiegare mentre che, che lo facciamo passo per passo mammina vi dai il cucchiaino con l'omogeneizzato e quindi nulla ragazzi dai aspettiamo un attimino che rientro nella base operativa e andiamo a fare il glitch è un po' di tempo che fa sta schermata nera strana ragazzi prima di entrare in sessione chissà perché forse a causa dei nuovi aggiornamenti o a causa dei tanti fix che sono stati inseriti nel gioco comunque torniamo in sessione ragazzi una volta che saremo in sessione, ricordatevi il respawn nella base operativa, ovviamente. Se no, dopo dovete stare a mondo e andare in base operativa e cazzate varie. E una volta che avete fatto tutto, eccovi qui nella vostra base operativa col vostro amico. Io qui ho la macchina infossata, la vedo infossata, ma basta che ci salgo sopra, insomma, torna tutto normale, vedete? Quindi a questo punto, Curiamo di fare il teletrasporto ragazzi e cerchiamo di passare, cerchiamo passerà al lato della guida da solo. Quindi una volta fatto questo e siamo sicuri che ci teletrasporta, usciamo dalla nostra base operativa, perché è quella nostra, e andiamo a chiamare una LG da un altro garage, una LG da sacrificare, una LG RH8 che, che non ci serve, che abbiamo già comprato in precedenza e che andremo a sacrificare allora tutte le auto duplicate con questo glitch avranno una targa pulita o meglio eh, le elegi che noi useremo per fare questo glitch daranno la targa all'auto che staremo duplicando quindi non avete bisogno di targa personalizzata quindi andiamo a guardare la targa di quest'auto e la stessa targa di quest'auto che adesso mi consegnano ce la ritroveremo nell'auto che stiamo duplicando ricordatevi questa targa ragazzi quindi rientriamo in base operativa E andremo a fare il teletrasporto, ragazzi, da pallino giallo alla macchina. No? Nel senso che comunque dobbiamo vedere se ci teletrasporta dal pallino giallo fino all'auto. Quindi ci mettiamo qui, premiamo triangolo, sì ci teletrasporta. Ok, allora siamo pronti per fare il glitch. Ci mettiamo al pallino giallo e premiamo x e triangolo insieme. Se tutto sarà andato bene spawneremo fuori con la nostra LG retro custom che avrà una targa pulita vedete questa è la targa della LG RH8 che abbiamo appena chiamato. a questo punto chiamate il centro operativo mobile che eh, nel terzo slot deve avere un eh, deposito veicolo personale e quando avete chiamato il vostro centro operativo mobile Entrate nel centro operativo mobile, riuscite e l'auto sarà vostra Questo è il metodo per salvare le auto Detto questo ragazzi, spero che il glitch vi sia utile, che vi sia piaciuto Un saluto a tutti al prossimo video